Eh, grazie Presidente, in realtà semplicemente questo emendamento va ad integrare alcune nozioni che riteniamo importanti nella delibera, eh, ovvero il lavoro svolto eh, all'interno delle commissioni e una mozione già votata sul tema a marzo del 2017 che dava degli indirizzi ben precisi alla giunta e eh, alla Giunta e al Sindaco in materia di cambi alloggi, chiedendo eh, specificatamente di eh, aumentare l'aliquota del cambio alloggi ERP fino al massimo consentito dal regolamento regionale, che è il 10 eh, oltre a questo eh, chiedeva anche di rendere il più possibile trasparente e agevolare così le richieste di cambio alloggi anche consensuali all'interno utilizzando lo strumento del sito di Roma Capitale. E tutto questo è semplicemente stato inserito nelle premesse. Grazie.